Ma improvvisamente, come era appena accaduto, i monaci comparvero davanti a loro bloccandogli la strada. Pensi davvero che siamo così stupidi, ragazzo? Vista la tua simpatia, non ti faremo morire da solo, ma ti faremo accompagnare dal creatore da questa ragazza e quella vecchia. Quando l'avventura dei nostri ragazzi stava per concludersi per mano di ombre oscure, il figlio dell'anziana signora si mise in mezzo permettendo così ai te di fuggire. La donna non voleva andare via e cominciò a piangere a dirotto. Sapeva che, così facendo, opponendosi ai suoi superiori, non avrebbe mai più potuto vedere il volto di suo figlio. Quelle lacrime, dovute a quella disperazione, crearono un altro evento tragico. Improvvisamente l'anziana, con la vista appannata dal pianto, mise male un piede, cadendo per poi concludere quella repentina discesa in un bagno di sangue. Aria si voltò per tornare indietro ad aiutarla, ma Steven la fermò prendendola per un braccio. L'amico le disse, con il volto segnato dalle lacrime, che ormai non c'era più niente che potessero fare per quella donna. Dovevano fuggire per non rendere vano il loro sacrificio. Nonostante la disperazione, la ragazza seguì l'amico, dai piani superiori provenivano urla di dolore e rumore di molti passi, cosa che spinse i ragazzi a correre a più non posso, per poi riuscire a raggiungere la stanza da cui tutto era partito. Appena arrivati, chiusero la porta il più velocemente possibile, per poi ripetere ciò che gli aveva illustrato l'anziana signora poco prima. Aperta con timore quella cognata porta, si ritrovarono all'interno dell'antico edificio. L'unica cosa che passò nella loro mente fu correre correre il più velocemente possibile per fuggire da quei folli che volevano la loro testa. Mentre correvano in mezzo a quei vicoli ormai familiari, si sentivano numerose urla che si avvicinavano sempre più, ma qualcosa li sollevò gli spiriti dei giovani, la visione di una stazione ferroviaria, stazione che sembrava essere comparsa dinanzi a loro come se volesse metterlo in salvo. Entrati in stazione, trovarono due cose che misero a dura prova le loro già affalicate emozioni. Un treno in partenza e Alex sdraiato su una banchina. Alex, assurdo che ci siamo ritrovati qui, disse sorpresa aria, dobbiamo scappare con questo treno, alza subito quel sedere. Cosa? E perché? Sono tanto comodo qui. Aria, lui non è stato al tempio, intervenne Steven, le sue energie sono del tutto andate. Ti prego Alex, sali su quel maledetto treno con noi e andiamo, ovunque ci porti, ma lontano da questo inferno, continua urlando la ragazza, guardate dentro voi stessi, non c'è più un mondo, non c'è più una vita, solo il vuoto e l'oscurità leggono su questa terra, catastrofi, assassini, bombe batteriologiche, guerre, siamo arrivati alla fine. In quel momento il treno cominciò a fischiare come per far capire ai ragazzi che non c'era più tempo. Aria continuò incessantemente ad incitare l'amico, ma niente. Alex si sdraiava sempre più. Sembravano stesse più a sentire le urla degli amici. «Ho capito, va! Come al solito sei totalmente inutile! Quando abbiamo bisogno di un minimo di collaborazione da parte tua, che fai? Ti metti a dormire!» disse infuriato Steven. Aria ah, muoviti, dammi una mano a portare questi due nel treno prima che gli meno e prima che arrivino quegli saltati dagli agole. Detto questo, i due presero l'amico e si catapultarono all'interno del treno lasciandosi alle spalle un luogo che gli aveva portato solo dolori. Bene, purtroppo anche questo capitolo finisce qui insieme alla saga di Froh. Ma non disperate perché è già bella che è pronta un'altra saga. Quindi vi ricordo se già non l'avete fatto di mettere qui sotto un bel mi piace, condividete, se ancora non siete iscritti iscrivetevi attivando la campanella e noi ci vediamo la prossima volta a questo punto col primo capitolo del viaggio a nord-ovest. Ciao!